Ciao a tutti, benvenuti in questo video di Natale. Um... Questo video vuole essere un video di ringraziamento sì. e di augurio, giusto Giulia? Sì. Eh, vi auguro buon Natale e buone feste. E beh, Iscrivetevi, attivate la campanellina, mettete like e se volete scriveteci anche un commento che mi fa sempre piacere. Vi ringraziamo a tutti per aver visto i nostri video fino adesso. Grazie. E beh, se volete essere salutati iscrivetevi sotto a questo video o agli altri. Abbiamo cercato di um, rallegrare quest'anno che purtroppo è stato un po' particolare. Sì, e... Abbiamo cercato di realizzare dei video interessanti sì. e... Di cucina, così. Di cucina, di slime, un po' di tutto. Abbiamo cercato di... Divertirci prima di tutto noi e rendere possibile anche il divertimento per voi. Quindi, noi vi salutiamo, vi auguriamo nuove, nuovamente buone feste. Buone feste e quindi, se questo video natalizio vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, entrate per parte del Club dei Carolini. E ciao! Ciao! Buone feste a tutti.